Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un semplice registratore online che si chiama Sodafonic dal sito sodafonic.com si può accedere al Servizio della piattaforma anche senza registrazione, tuttavia, per condividere bisogna invece registrarsi. L'interfaccia eh, come vedete è molto pulita e semplice. Eh, poi cliccheremo magari su Start a New Project per eh, eh, editare il nostro eh, nuovo. Eh, File eh, MP3. Andiamo a vedere eh, alcune cose, quindi eh, dice che eh, si può eh, registrare direttamente dal web browser, che il, eh, ci sono comunque delle opzioni semplici di editing e soprattutto try the new Chrome extension andiamo a scaricare l'estensione per Chrome e, eh, se navighiamo con Chrome quindi ci porta direttamente al Chrome Web Store Sodaphonic, aggiungi mi dice se voglio che a Sodafonic può leggere e modificare tutti i dati sui siti web visitati, aggiungi estensione. Ok, vedete che l'estensione è stata aggiunta a Chrome, ma adesso la eh, voglio rendere visibile nella eh, barra di navigazione in alto. Vado nell'icona delle estensioni questa icona è un, una sorta di puzzle, clicco su di essa e vado a, fissar, a cercare innanzitutto l'estensione che so da foniche e la vado eh, quindi a bloccare in maniera tale che mi compaia nella barra in alto, quindi blocca e vedete che l'estensione eh, mi è comparsa. Ok, ritorniamo quindi al, al nostro uh, sodaphonic e andiamo a cliccare su Start New Project abbiamo due possibilità o di aprire un uh, file audio già uh, fatto dal nostro computer nel nostro quindi browser e supporta i file mp3 oggi e WAV oppure posso eh, registrare direttamente un uh, file audio vado a comunque fare eh, a uh, uploadarlo dal mio computer come prima opzione, open, e vado a scegliere un file mp3 dal mio computer, scelgo questo, vedete che me l'ha quindi uploadato, mantenendo eh, tutte e due le tracce, era un file eh, con due tracce, andiamo ora ad esplorare che cosa si uh, può fare innanzitutto in file posso mm, eh, aprirne un altro Open da uh, Dropbox Drive posso salvarlo in uh, uh, Sodaphonic posso esportarlo e condividerlo in Edit mm, posso mm, quindi utilizzare alcune eh, funzioni abbastanza interessanti che sono ad esempio il cut e il trim per selezionando, ad esempio, voglio togliere questa parte vado in edit, faccio cut e vedete che mi ha tolto la parte che ho eh, selezionata del file posso mettere effects ad esempio un fight in all'inizio seleziono magari selezioniamo fin qua e, e quindi faccio fade in e vedete che mi ha modificato il mio file alla fine posso anche se, sempre selezionando il, la porzione di file, mh, fare un fade out, vedete che mi ha ri, ridotto mh, in, in modo da finire in nulla l'audio, ecco. Poi posso aggiungere, ad esempio, eh, esempio, seleziono qui, eh, tra gli effect, eh, un blip it ok e eh, se, eh, okay. se vedete che questo è il blip it se poi mh, vado a sentire eh, questo uh, file con play ecco questo sito se Aspetta, eh, vedete che mi ha messo sito. il blip Potrei anche, come ehm, una funzione dell'equilibrio un stop, potrei metterlo anche in un'altra posizione, il blip, qui, e eh, quindi eh, effect, blip, hit, ok, un piccolo blip per interrompere ad esempio un audio. E ehm, andiamo a, a sentirlo col play la cioè, comunicazione diretta. Il povero ecco che l'ha inserito uno strumento in più nell'interazione ecco. Stop, andiamo eh, sempre all'inizio e eh, quindi eh, molto facilmente è possibile. Mm, aggiungere dei semplici effetti louder eh, quieter eh, silent eh, normalize eccetera posso anche con il reverse ad esempio guardate se io ora effect metto il reverse vedete che mi ha invertito questa porzione di, eh, di file audio posso poi andare in share dovrò mettere il titolo del, del mio ad esempio prova share perché sono registrata quindi mi darà un indirizzo che copierò, eh, che copierò nella mia eh, eh, quindi, eh, clipboard mm, il file, questo file lo posso esportare me lo esporterà metterò sempre il nome prova di oggi, oggi eh, in mp3 Oppure in WAVE e eh, lo ritroverò con il SAVE in Download perché è where to save o in Download oppure in Dropbox che è collegato con Dropbox. Andiamo, eh, va bene, lasciamo perdere questo file. Eh, andiamo ora a registrare direttamente dall'applicazione. Vado ora in Start a New Project e um, Start a New Project, questo quindi File New. Ecco. Uh, e perché quindi vado a Recording, uh, Record sometime, Something, something uh, new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 non è matura, borbottò, acerba, non mi va, e se ne andò. Questa eh, favola, favola di eh, Fedro ci insegna che mh, non bisogna giustificare le proprie incapacità rinunciando a raggiungere i propri obiettivi perché non arriviamo a a, eh, completare la nostra eh, crescita personale stop ok vedete mm, quindi il che ho registrato andiamo a eh, quindi a sentire la registrazione la volpe e l'uva una volta affamata arrivò davanti a una pergola. Carica di uva. Ecco, eh, faccio stop, e... ecco ritorno all'inizio e posso utilizzare anche qui le solite, eh, innanzitutto posso mh, esportare il mio file, condividerlo, e, uh, share, oppure posso editarlo mh, con... Mh, mh, mh, mh, Utilizzando ad esempio il Delete, se voglio togliere delle, mh, dei pezzi della registrazione, o inserire degli effetti come abbiamo visto prima, del fade in, del fade out, e gli altri il breep e così via. Ecco. Eh, vedete che comunque sia nell'un caso che nell'altro. E, eh, presente un'ottima base di eh, barra di navigazione che permette lo stop, il record, il play, eh, la pause lo start, il rewind, il forward, l'end eh, anche lo eh, zoom in e lo zoom out ecco. arrivederci